Partiamo. Allora, buona, buonasera a tutti, io sono Alessio Vernetti, sostituisco Lorenzo Preiasco di Utrend che di solito è lui a moderare questi incontri e, questa sera appunto parliamo del, mari, del mare italiano e, e della guerra con uh, l'ultimo saggio di, di Limes e appunto qui, insomma, qui con me ci sono uh, Federico Petroni che è stato già più volte, uh, più volte nostro, nostro ospite. E, e poi appunto eh, qui con noi abbiamo anche eh, Michele Soldavini che è anche lui un insomma, analista geopolitico in realtà per, eh, più per passione perché in realtà mi diceva che eh, è un autore esterno in realtà di Limes, ma eh, perché appunto lui in realtà lavora nell'ambito energetico, eh, però appunto ha scritto anche un interessante saggio su questo, su questo numero di Limes eh, di cui ci parlerà tra poco. E io partirei chiedendo a Federico, eh, Federico Petroni se ci fa un, diciamo, una rapida presentazione di questo numero, anche magari come è nato, cioè perché avete scelto di parlare del, del mare italiano e, e della guerra in, con, questa, con questa chiave. Federico Buonasera a tutti, ben ritrovati dopo la pausa estiva, mi fa sempre molto piacere venire qui a Torino, ospite del circolo dei lettori che organizza tantissime iniziative culturali lodevoli. Eh, perché il mare italiano? Beh, intanto questo numero rappresenta il terzo episodio di un'iniziativa eh, un, un po' folle che ci siamo messi in testa tre anni fa, quando abbiamo deciso che era letteralmente il momento di eh, contribuire ha un cambiamento culturale del necessario per il nostro paese, quello di riscoprire la marittimità dell'Italia. Chi segue l'IMES da, da tempo sa che eh, sa quanta importanza diamo al mare eh, come fattore della geopolitica mondiale determinante e sa anche quanto abbiamo eh, scavato nella mancanza di cultura marittima del, del nostro paese. E abbiamo cercato di eh, radunare un po' gli attori della marittimità italiani per eh, contribuire assieme a questo sforzo. Eh, Tant'è vero che abbiamo lanciato un, un, un festival annuale proprio dedicato a pensare e riscoprire il mare italiano, appunto. Eh, lo facciamo ogni anno, ma non è un eh, qualcosa che facciamo... Eh, così, perché ci siamo messi questo obbligo e quindi mettiamo in pausa l'analisi eh, quotidiana per dedicarci al, al mare. No, eh, lo facciamo perché inevitabilmente anche la guerra in Ucraina ha delle conseguenze, dei risvolti, e delle poste in gioco marittime eh, che richiamano ovviamente il Mediterraneo e dunque il nostro posto eh, in esso. Quindi eh, dopo che magari per due anni ci siamo dedicati ad aspetti più eh, culturali o magari tecnici come le discussioni sulle zone economiche esclusive no, delle, eh, italiane nel Mediterraneo, adesso era venuto il momento di affrontare la guerra d'Ucraina da una prospettiva marittima, dalle poste in gioco marittime, perché è chiaro che eh, per la Russia l'Ucraina sottopone anche delle poste in gioco eh, marittime, non esquisitamente eh, mediterranee, però inevitabilmente marittime. Cioè, detta in soldoni, Putin invade l'Ucraina anche per eh, sigillare il controllo del, del Mar Nero, per disenclavare la Crimea. Sì, Come premio di consolazione per avere perso l'Ucraina nel 2014, Putin si è preso la Crimea per tenere buona e per provare a celare la sconfitta strategica che è coincisa con il cambio di regime a Kiev, che ha segnalato nettamente di non voler essere russo, cioè nell'orbita russa. Si è preso la Crimea, importante base navale, lo sappiamo, ma questa Crimea era assolutamente isolata e sottoposta comunque a minacce. Intanto perché gli ucraini il primo giorno hanno chiuso il rubinetto dell'acqua alla Crimea che è priva di fonti eh, di, di acqua dolce e le cui falde acquifere si stanno seccando. Infatti la prima cosa che fanno i russi il 24 febbraio è eh, muovere verso nord dalla Crimea per mettere in sicurezza proprio le fonti d'acqua dolce. Ma la, la posta in gioco è molto più ampia. Eh, la Russia voleva Garantire la sicurezza delle proprie rotte marittime che vanno da Mosca, sì, Mosca è sui mari, Mosca faccia sul mare grazie al sistema di canali e di fiumi che porta verso il Mar D'Azov e, eh, e il Mar Nero, appunto, dal, che dal Mar Nero si dipanano verso il Bosforo, il Mediterraneo, eccetera, eccetera. Eh, rotte che erano potenzialmente messe sotto minaccia dalla, dalla, dalla, dalla crescente integrazione dell'Ucraina dell eh, nei sistemi, nelle macchine militari eh, atlantiche. Ovviamente tutto potenziale, eh, però eh, non, non era qualcosa che stava realmente avvenendo, ma la Nato e gli altri e i suoi paesi membri alla Russia lo stavano facendo credere, è di pochi giorni, poche settimane prima della, eh, dello scoppio della guerra d'Ucraina, pochi mesi in realtà, eravamo ancora nel 2021, la notizia che eh, l'Ucraina aveva intenzione di aprire delle basi navali standard NATO, una sul Mar Dazov e una sulle coste vicino a, a Odessa. Questo sarebbe stata ovviamente una, una minaccia per i russi, poi intendiamoci, è stato tutto usato in maniera molto strumentale per legittimare l'aggressione, Aggressione che era già nei programmi per vendicare, tra virgolette, correggere lo smacco del, del 2014, però era qualcosa di, eh, di concreto. Di più, e eh, chiedo magari alla regia di mostrare la carta dell'aggiramento geomarittimo eh, della, della Russia, grazie. Di più, secondo noi, l'aspetto la, eh, marittimo della guerra d'Ucraina deriva da una realtà geopolitica molto concreta. E di che cosa sto parlando? Allora, eh, se vedete questa carta, le linee gialle rappresentano il tentativo della Russia di aggirare il blocco eh, terrestre della NATO su terra. Se ci seguite Saprete che nei mesi scorsi abbiamo dedicato molte analisi alla cortina d'acciaio. Cioè sosteniamo che rispetto alla guerra fredda in cui era calata sull'Europa in mezzo alla Germania una cortina di ferro, oggi eh, si sta, in conseguenza della guerra, sta calando sull'Europa una cortina d'acciaio, lega ben più dura l'acciaio impenetrabile del ferro. Che questo che cosa vuol dire? Che la Russia non ha spazio per avere una propria sfera di influenza in Europa. Questo non lo dico per legittimarla, lo dico per spiegarvi come ragionano gli strateghi a Mosca. Eh, storicamente la Russia eh, soddisfa la propria sete di sicurezza, attraverso la conquista di cuscinetti territoriali, priva di barriere orografiche, deve estendere il più possibile la prima linea difensiva per placare la ancestrale sicurezza di essere invasi, non paura, sicurezza di essere invasi. Prima o poi la Russia qualcuno la invade e non certo da Napoleone, da ben prima. Eh, storicamente da Pietro il Grande, eh, Caterina la Grande, eccetera, quindi siamo nel Settecento, la Russia eh, entra nei giochi europei conquistando territori e l'Ucraina ci finisce sempre in mezzo in tutto questo. Oggi non è possibile e la sconfitta che sta subendo la Russia in Ucraina lo dimostra pienamente. Magari si terrà dei pezzetti eh, d'Ucraina, però il, il, il fallito, la fallita presa di Kiev la fallita controrivoluzione a Kiev, dimostra che quei cuscinetti non ci sono più, a parte la Bielorussia, e non è nemmeno detto che fra qualche anno la Russia avrà ancora questo stato vassallo. E allora sta avvenendo un cambiamento della dottrina eh, geopolitica russa. Priva di sfoghi terrestri, Mosca cerca di... Eh, provare a garantire il proprio senso di, di sicurezza con una presenza del mare. Siamo molto indietro rispetto persino alla guerra fredda, perché se guardate quei pallini sulle coste del Nord Africa e sulle coste balcaniche, eh, quelli indicano i, eh, gli avamposti navali che aveva la Russia durante, l'Unione Sovietica durante la guerra fredda. Ce n'erano due in Egitto, eh, ce n'erano in Albania, Montenegro e, e Bosnia, in Tunisia, in Algeria, eccetera. Oggi ne rimane soltanto una, Tartus, che sta in Siria. Quindi nonostante questo eh, tentativo no, di riguadagnare il Mediterraneo, la Russia parte oggi da posizioni assolutamente eh, più svantaggiose rispetto, eh, rispetto ad allora. Non di meno, dallo, dallo scoppio della guerra d'Ucraina, navigli, sottomarini, insomma la flotta russa incrocia nel Mediterraneo anche in modo piuttosto eh, aggressivo, soprattutto, e la carta lo mette molto bene in mostra, penetra l'Africa per svariati, svariati motivi, andare a caccia di risorse, alimentare il caos, guadagnare profondità eh, nell'entroterra per avere una eh, più solida base da rivendicare sul, eh, sul mare, insomma è in Libia, è andata in Mali, eh, è in Centrafrica, cerca a tutti i costi di riguadagnare una base eh, nel, in Sudan, sul Mar Rosso, usa l'Algeria come, eh, come perno per avanzare la proiezione in, eh, in Africa. Eh, ma attraverso queste posizioni la Russia ha fra gli obiettivi anche quello di eventualmente controllare i rubinetti del caos, traffici vari, migranti, armi, droghe, eccetera, per rovesciarli, usarli contro, eh, contro gli occidentali. Tutto questo ovviamente ci interessa. Ci interessa perché la Russia è, e magari lo spiego dopo, l'unica potenza che a cui, l'unica grande potenza a cui interessa realmente e in maniera esistenziale il Mediterraneo. La Russia passa dal controllo dell'Europa di mezzo alla presenza nel mare di mezzo, il Mediterraneo, per provare a ottenere delle contropartite in Ucraina, anche al recente festival del mare a Trieste, che si è concluso ieri, eh, un ospite francese sosteneva che la, Fra la, scusate, la, la Russia potrebbe inscenare delle provocazioni navali nel Mediterraneo, un atto al di sotto della guerra, eh, perché ovviamente sparare contro una nave è qualcosa di molto di diverso che invadere il territorio di un paese membro della Nato, per provare ad aprire un, un nuovo fronte, per eh, distrarre la Nato, per segnalare anche la, il rischio di un'escalation, anche al fine di arrivare a un negoziato. I, i russi negoziano sempre alla russa, cioè non dicono abbiamo sbagliato, ma ti danno una botta per dire poi sediamoci al, al tavolo. Ecco, tutto questo è lo sfondo in cui bisogna parlare di un mare italiano diverso da come ne parlavamo fino a ieri. Un mare in cui l'Italia è sicuramente, può usare questa opportunità anche di una rinnovata presenza russa per reclamare con la NATO l'importanza di un fronte sud che è molto, molto eh, trascurato. Ecco, per usare un eufemismo. a direi che come primo giro ci possiamo fermare qui. Grazie, Federico, molto chiaro come sempre. E Federico citava l'Algeria, che vedete peraltro nella cartina eh, con questo giallo evidenziato. Eh, Michele Soldavini è un, appunto, un esperto di temi energetici, come dicevo, e appunto in questo numero di Limes eh, cura anche un, un, un saggio sul, eh, su, sul gas algerino eh è inutile che stia a dire quanto il tema del, del gas sia centrale in queste, in queste settimane. E Michele, se ti va di raccontarci eh, un po' mh, appunto eh, la situazione eh, diciamo, per quanto riguarda il gas algerino e eh, anche per quanto riguarda i, i rapporti no, che, che ci sono con l'Italia. Certamente. Innanzitutto grazie ovviamente dell'invito al Circolo dei Lettori, nonché all'Imes per l'opportunità di collaborare. Come giustamente si accennava, non sono direttamente impegnato diciamo, nel giornalismo e nella pubblicazione di contenuti a sfondo geopolitico, ma ehm, il mio lavoro è quello di consulente e consulente al mondo industriale in particolare, specificatamente. Ovviamente consulente... In ambito energetico significa però, soprattutto in questi anni, ma in generale eh, abbastanza eh, di frequente, non poter prescindere da quello che muove anche politicamente gli attori che hanno disponibilità di energia o disponibilità di idrocarburi e sono in grado di esportarla verso paesi che ne sono meno sprovvisti. Quindi in questo contesto è nata diciamo, questa collaborazione che mi auguro possa continuare e ehm, che mi ha visto eh, occuparmi in passato di Russia, più nel dettaglio, quindi ho scritto eh, su Nord Stream 2, un progetto ormai defunto ovviamente, e poi invece già quest'anno, già crisi ben eh, inoltrata, sui vari modi con cui la Russia è riuscita a utilizzare la conformazione dei mercati energetici per colpire direttamente l'Occidente, noi, noi per primi. Ovviamente il tema energetico è assurdo a interesse generale, lo vediamo sui telegiornali, lo vediamo sui giornali di più varia estrazione perché è un'ovvietà ma eh, il costo ormai astronomico, ormai eh, siderale, io e i miei colleghi abbiamo finito gli aggettivi per descrivere queste impennate della materia energia della materia gas naturale va ovviamente in ciascuna sua singola molecola di gas e kilowattora di energia a impattare sulle, sui conti dei cittadini, sui conti delle, delle aziende e sui conti dei governi. Quindi quello che è in atto ehm, ci pone davanti sia sfide senza precedenti, sia una curiosità senza precedenti verso un mondo nascosto ma presente eh, diciamo sotto i nostri stessi occhi senza che magari ce ne accorgessimo finita questa lunga ehm, premessa, eh, l'Algeria. L'Algeria sicuramente ehm, non è mai stata così importante come quest'anno per il nostro paese e secondariamente per l'Europa in quanto comprendente l'Italia. Ehm, L'Algeria eh, si è avviata con eh, la progressiva chiusura delle del direttive delle direzioni che portano il gas naturale russo in Italia, essere il primo fornitore di gas naturale per il nostro paese. Lo è diventato eh, lo è diventata già nei primi mesi di quest'anno, per la prima volta nella storia recente, e eh, si manterrà presumibilmente tale, al di là della... Del coefficiente di imprevedibilità ormai molto alto di queste cose si manterrà tale anche per gli anni a venire, sicuramente. Eh, per darvi delle, delle cifre, delle indicazioni numeriche, eh, l'Algeria eh, si situava appunto in seconda posizione dopo la Russia, da cui importiamo gas attraverso una lunga. Eh, una lunga eh, serie di condutture, di gasdotti ovviamente, che partono dalla Siberia occidentale e attraverso l'Ucraina giungono fino a Tarvisio, in Friuli Venezia e Giulia. Ehm, dopo la Russia si, si situava storicamente l'Algeria, eh, con una quota eh, percentualmente... Eh, tra il, il 15% e il 21% delle, delle importazioni, mentre la, la Russia era di gran lunga superiore perché ehm, in anni normali, nell'ultimo quinquennio, eh, sfiorava il 40%, 38%, 40% o addirittura 41%. Ehm, Quest'anno, con il venir meno dei flussi russi, la bilancia si è appunto invertita e ehm, da Algeria ormai eh, stiamo importando attualmente, quindi eh, mentre stiamo parlando, eh, più del 30% del nostro, del nostro fabbisogno gas. Ci sono altri modi con cui stiamo sostituendo il gas russo, altre fonti di importazione del gas, eh, che sono specificatamente l'Azerbaigian, che è il punto di partenza del famoso gasdotto TAP che approda eh, a Melendugno sulle coste pugliesi, poi c'è la Libia per quanto marginale, c'è un gasdotto che ci collega al nord Europa tramite la Svizzera e che, da cui importiamo gas principalmente norvegese. E infine ci sono i famosi ormai famosi eh, terminal di eh, rigassificazione del GNL, famosi dico perché sono entrati in campagna elettorale, uno dei pochi temi di questa crisi energetica che è entrato nella campagna elettorale con la questione di Piombino. Um, se posso fare un piccolo inciso, dico pochi perché mi sorprendo da esterno quanto manchi una seria eh, eh, discussione delle cause e soprattutto del, degli argini da porre a questa crisi diciamo, nel grosso della campagna elettorale. I vari partiti indicano giustamente la gravità della crisi ma senza minimamente affrontarne nel tema, non dico tecnicamente ma anche solo con proposte un po' più serie ehm, i limiti appunto progettualità e, e argini da, da porre, chiuso l'inciso. Eh, il GNL arriva non via tubo ma via nave perché è un gas che viene liquefatto dove viene estratto, viene liquefatto con procedimenti che, lo, che richiedono una, diciamo, dei grandi costi perché viene refrigerato a meno 156 gradi centigradi e poi viene trasportato via nave dove riesce a occupare un volume estremamente minore a al suo stato gassoso, e viene eh, rigassificato nei porti d'arrivo. Abbiamo tre porti in Italia, uno si trova a Rovigo, uno si trova a Largo di Livorno e uno si trova alla Spezia. Tutto questo paniere di, di fonti sta riuscendo per ora ad aiutarci a sostituire il gas russo a livello nazionale. Eh, L'Algeria eh, si è posta ripeto, come, come primo eh, competitor, come prima alternativa, eh, peraltro facendo, diciamo, eh, ponendosi nel, nel solco di rapporti di lunghissima data, eh, perché questo gasdotto, che non l'ho detto, ma è un gasdotto sottomarino che arriva a Mazzara del Vallo sulle coste grigentine e eh, attraversa ovviamente il canale di Sicilia e prima il territorio tunisino, eh, è un gasdotto che fu inaugurato nel 1983. E, eh, i cui negoziati, diciamo, col governo algerino erano però condotti da Eni eh, fin dal 1973. Quindi parliamo di una situazione molto diversa da, da oggi, ehm, erede dell'opera del fondatore dell'Eni, che immagino una figura nota a molti, Enrico Mattei. Enrico Mattei, eh, fino alla sua morte nel 62 propugnò a livello ovviamente di politica energetica però anche con dei risvolti di politica estera più in generale dei rapporti cordiali con il governo algerino o meglio ancora prima che il governo algerino fosse il governo dell'Algeria indipendente col Front de Liberation nazionale con gli indipendentisti algerini all'epoca in guerra contro la Francia fino alla pace decisa e sponsorizzata da De Gaulle eh, detto questo quindi parliamo di rapporti eh, solidi, di rapporti di lunghissima data, di rapporti eh, sviluppati fino agli anni fino a tutt'oggi, si può vedere nelle notizie di, di fres abbastanza fresche di stampa che Eni Uh, continua a ritenere prioritario ovviamente il settore algerino, ha acquisito uh, nelle scorse settimane le, uh, le partecipazioni di un'altra uh, grossa uh, major del petrolifero nei pozzi algerini e um, ora gestisce in compartecipazione con SDAM, il gestore del trasporto di gas nazionale, tutta anche il ramo che è attraverso la Tunisia. Um, quindi um, bene da un certo punto di vista, perché agiamo sulla scorta di rapporti consolidati che quindi eh, assicurano una fiducia reciproca tra i due Paesi, attestata peraltro dalle svariate visite di alto livello che ci sono state eh, nell'immediato dell'inizio della guerra. Ci sono stati il Ministro degli Esteri, la di Eni, eh, il Presidente del Consiglio uscente due volte, ehm, non a caso. Ehm, quindi... Ci pone però tutta questa situazione, ci pone anche ehm, a riflettere perché mh, naturalmente siamo in un contesto di, em di emergenza in cui la priorità dichiarata, non solo per l'Italia ma per tutti i paesi d'Europa, è cercare di sostituire il più fretta possibile il gas russo senza dover ridursi eh, a eh, subire degli impatti recessivi. Ehm, non reversibili se non in lungo tempo e senza dover soprattutto razionare l'accesso del cittadino e dell'azienda al gas naturale e all'energia elettrica d'inverno. È un imperativo comune e eh, condiviso da tutti i paesi europei. Però al di là di questo in, in ottica strategica dobbiamo chiederci quali sono i rischi in insiti nell'Algeria, primo fornitore all'Italia. Non sono assenti perché eh, appunto i i cultori della materia geopolitica mi insegnano l'algeria ehm, è coinvolta in una disputa eh, in una serie di tensioni stratificate con il vicino il marocco che ehm, predatano addirittura la stessa indipendenza del, dei paesi um, c'è stata diciamo nei vari decenni a quanto ho potuto capire una corsa agli armamenti e una fortificazione del, del confine che risulta chiuso, una militarizzazione anche propagandistica da parte dei due regimi, la monarchia marocchina e il regime algerino uh, un regime peraltro che sicuramente ha un ampio, um, uh, un ampio carattere militare un peso molto rilevante dell'esercito, um, quindi da quel punto di vista non è un rapporto esente da rischi. Ce lo conferma l'esperienza le, della Spagna, Spagna che è um, il secondo paese per importazione di gas algerino in Europa dopo l'Italia, ha ben due condutture che um, lo, lo vedono importare gas algerino, una dei quali però, se, eh, diciamo, ehm, attraversa direttamente il mar Mediterraneo e una invece il territorio marocchino per poi giungere in Spagna attraverso lo stretto di Gibilterra. Quest'ultima condotta che si chiama Maghreb Europe è stata eh, sostanzialmente ridotta allo zero, chiusa ehm, a fine 2021, qualche mese prima dell'inizio della guerra eh, in Ucraina, perché eh, Algeria e Marocco non sono riusciti, o meglio non hanno voluto, ehm, rinegoziare l'accordo sul transito di questo gas che è eh, diretto in Spagna, che era in vigore e che andava a scadenza. Ehm, forse riccheggia nelle orecchie di, di molti eh, quello che Russia e Ucraina si sono eh, rimbalzati a livello di, prima di accuse e poi di fatti, o Russia e Polonia, se vogliamo, eh, negli, ultimi, negli ultimi anni fino ad adesso. Quindi un paese... Originario del gas, un paese di transito e un paese consumatore che si vede bloccare il transito per le, le ruggini, le tensioni uh, in itinere, diciamo. Um, per ora la Spagna è riuscita comunque a um, non subire degli effetti uh, molto rilevanti di questa decisione perché dispone di una capacità di ricezione di GNL, ancora quel gas di cui vi parlavo, molto abbondante molto più ampia della nostra, quindi alla bisogna può rivolgersi ai vari esportatori di GNL, tra cui Stati Uniti, Nigeria e sostanzialmente l'Algeria stessa, per ottenere che le serve. Um, naturalmente però eh, dobbiamo riflettere su questo precedente, perché si tratta comunque eh, di, eh, di un paese con un'inimicizia forte in corso e per quanto mh, tra, non mi risulta che tra Italia e Marocco ci siano rilevanti allineamenti strategici, eh, può eh, porre eh, dei motivi di preoccupazione, senz'altro. Eh, peraltro in Marocco c'è una grossa questione che è quella del territorio del Sahara occidentale, che forse alcuni tra voi conoscono, un territorio che l'ONU eh, riconoscerebbe come formalmente indipendente sotto eh, un governo che in realtà è in esilio e che quindi si trova a essere occupato per la stragrande maggioranza della sua superficie dall'esercito e dall'amministrazione marocchina. Era una situazione grossomodo cristallizzata, forse un po' fuori dai radar, per diversi decenni. Però con la presidenza Trump eh, c'è stata una, una sorta di scossa tellurica perché eh, gli Stati Uniti sono andati a riconoscere la sovranità marocchina, quindi sconfessando un po' quelle che erano le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cambio, peraltro, del, del riconoscimento di, dello Stato di Israele da parte del Marocco. Um, quindi abbiamo avuto questa prima, diciamo, frizione, che ha un po' iniziato a rimescolare le carte. L'Algeria è un grande sponsor dei, um, dei ribelli, del governo in esilio, che si trova ad operare, per quante condizioni precarie, dal, governo, dal territorio algerino. E um, fino a sostanzialmente fino, fine 2021, la Spagna manteneva una posizione neutrale. Uh, aveva addirittura dato ospitalità um, sul proprio suolo, al leader di questi ribelli del fronte polisario, del Sahara, che ehm, aveva, necessitava di cure perché aveva contratto Covid-19. Eh, ma allì, diciamo improvvisamente, abbastanza inaspettatamente, qualche mese dopo questo fatto che aveva eh, suscitato le re marocchine, una, un voltafaccia abbastanza clamoroso del governo Sanchez, che è attualmente al potere di Spagna, ha visto... Eh, Madrid, riconoscere la posizione marocchina tal quale eh, fece Trump solo eh, un anno e mezzo prima. Quindi la posizione marocchina che sarebbe sostanzialmente il territorio nostro, noi possiamo dargli o non dargli l'autonomia, però le, le, le risoluzioni dell'Assemblea Generale le, non le riconosciamo, le sconfessiamo. Questa giravolta di Madrid ha causato in Algeri diverse apprensioni ed è anche così che siamo arrivati a quell'interruzione del gasdotto di cui, di cui, ho, citato, di cui ho parlato po poco fa. Quindi, appunto, la questione non è eh, banale: nel senso, eh, l'Algeria ci serve, non, non, nessuno lo nega né a livello di mercato né a livello politico. Ci servirà negli anni che ci legano comunque questa risorsa gas naturale nell'attesa di una transizione che, comunque, non è cosa da fare, transizione energetica, cosa dell'oggi o del domani e del dopodomani. E, eh, però dobbiamo stare attenti e ehm, analizzare anche a livello di, di io parlo da eh, consulente, quindi di diversificazione del rischio, come se stessi parlando con un cliente, per, in questo caso il cliente, eh, sarebbe lo Stato italiano, dovrebbe stare attento di diversificare il suo rischio. Eh, cito senza addentrarmi nella materia, c'è un altro fornitore che ho citato, l'Azerbaijan ci fornisce gas via TAP, eh, Ogni tot scoppiano guerricciole e scontri anche cruenti con l'Armenia. Quindi sicuramente anche i fornitori alternativi alla Russia, di cui nessuno nega abbiamo bisogno, eh, richiedono un'analisi attenta e eh, mi auguro che i piani, dove questa è di dovere, sia, sia fatta. <ride> eh, per ora diciamo che eh, spero di aver risposto e di aver Certo, anzi, grazie Michele, visto che eh, il tema del gas è centrale, <ride> credo che ne sentiremo parlare ancora per un po'. E, Federico, mh, il saggio che tu invece... cambiamo un po' clima, nel senso che passiamo dal caldo algerino un po' a, ai mari del nord. Eh, il saggio che tu curi in questo numero di Limes ehm, si intitola... Mh, insomma. Parla del perché l'Artico e il Baltico sono considerati eh, mari anti-italiani. Artico e Baltico su cui, eh, ricordiamo, si affaccia la, la Russia. Eh, perché sono mari anti-italiani? Lunga la tradizione dei titoli provocanti di Limes. Eh, con questo titolo abbiamo voluto esprimere ehm, anche un consiglio metodologico. Cioè, quando ci occupiamo del Mediterraneo, non si può guardare solo il Mediterraneo. Esattamente come guardare il Mediterraneo impone, come ha fatto Michele Soldavini, guardare anche i paesi che vi si affacciano e andare ben oltre la costa, però bisogna anche mettere lo stesso mare sul piatto di una bilancia in cui si pesa eh, l'influenza di altri mari. Cioè, quando ci si chiede quali strategie dovrebbe adottare l'Italia nel Mediterraneo, quale trattati che dovrebbe condurre, eccetera, eccetera, bisogna capire gli interessi che gli altri paesi hanno nei confronti del Mediterraneo, perché il dato è molto eh, chiaro, l'Italia non è un paese che può fare le cose da sola. Eh, siamo un paese in drammatica necessità e carenza di, di risorse, abbiamo bisogno quantomeno eh, di, di avere dei partner, eh, di avere degli alleati che o ci pagano, oppure condividono con noi sfide e risorse. Quindi, visto che siamo eh, nell'Unione Europea, che siamo nella Nato, eccetera, quanto conta per gli altri Paesi membri il Mediterraneo? Eh, purtroppo sempre meno. Perché? E di qui arrivo alla tesi di Artico e Baltico, mari anti-italiani. Perché? Intanto la guerra costringe tutti i Paesi a tornare a occuparsi della propria sicurezza solo che ciascuno ha i, fa i conti con i propri problemi alle porte di casa. La guerra ha eh, spinto paesi che sono al confine con la Russia o nelle immediate vicinanze a considerare il rischio di una invasione russa, non perché sia probabile, ma perché non la si può più escludere. Non a caso Svezia e Finlandia sono volati dentro la Nato il giorno dopo che eh, che Putin ha dichiarato guerra, no non l'ha dichiarata, ha mosso guerra alla, alla Russia, scusate, all'Ucraina, mi confondo. Questo cosa vuol dire? Che i paesi del nord Europa o comunque del quadrante nord-est dell'Europa eh, si devono occupare meno del Mediterraneo, non possono condividere eh, nelle, nei forum... Eh, internazionali che condividono con noi le stesse priorità le stesse minacce si devono occupare delle minacce alle porte di casa e chi è che si affaccia sui mari del nord la lista è lunga e di peso allora abbiamo la polonia la germania il regno unito i tre scandinavi la finlandia e le repubbliche baltiche oltre a paesi bassi belgio eccetera Cosa hanno in comune eh, questi paesi? Beh, intanto contano, eh, contano tantissimo, cioè, se dovessimo fare un peso del, del, del, del, dell'influenza e della, de, del peso, scusate la ripetizione, che hanno sulle decisioni eh, europee, beh, è chiaro che questi sono la grossa maggioranza del, eh, di, di, di, di chi conta. Ecco. Sul Mediterraneo si affaccia un membro e mezzo della, attivo della Nato, del, dell'Unione Europea, dove il membro siamo noi, il mezzo è la Francia che si affaccia anche sull'Atlantico e comunque ha un raggio, una portata mondiale. La Francia si considera, anzi, sa di essere l'unico paese al mondo che affaccia su tutti gli oceani, perché in virtù dei vari possedimenti ereditati dal, dall'impero coloniale. Dunque non può pensare unicamente al, al Mediterraneo. Per di più, buona parte di questi paesi, anzi tutti a parte la Germania, sono paesi animati da un certo sentimento antirusso. Anche qui non è per fare il filo alla propaganda del Cremlino, ma sicuramente la minaccia della Russia è presente nell'immaginario collettivo della Polonia molto di più che, eh, che in Italia. Questi paesi sono anche quelli che premono per andare oltre con la Russia. Per loro la guerra in Ucraina non può finire con ritorniamo alle posizioni di partenza, deve finire con la fine della Russia, cioè la fine del sogno imperiale della Russia, la pretesa di Mosca di avere un impero, impero dentro al quale finirebbero loro, è per questo che hanno questa priorità. È anche comprensibile dal loro punto di vista. Questo conferisce intanto un, l'unico residuo di bellicosità che è rimasto sul continente europeo, altrimenti un posto molto in poco propenso a imbracciare le armi, appunto è concentrato lì, nel quadrante nord est. Eh, inoltre a questi paesi mette paura e la paura è qualcosa di estremamente utile quando devi prendere delle decisioni con altri paesi, perché conferisce urgenza, conferisce anche certa credibilità e certa autorevolezza a chi la prova, a patto che non finisca fuori controllo. Un esempio di tutto questo è la, la decisione sui visti eh, presa in seno all'Unione Europea eh, di sospendere i visti con, con la Russia. Eh, è stata una decisione presa in virtù delle richieste di questi paesi, dei paesi, dei membri dell'Unione Europea, al confine con la Russia. Questo è un primo esempio di come, di come, in un certo senso, il centro di gravità della geopolitica europea si stia spostando verso nord-est. E si sta spostando verso nord-est anche in funzione dell'ascesa della Polonia, che è nettamente il paese europeo più in ascesa fra tutti ovviamente escludendo la, la, la Russia dal, dal Novero, che oltretutto in ascesa non è, anzi beccherà una bella bastonata. Eh, sta subendo una sconfitta strategica che andrà a vantaggio della Polonia, che non a caso sta riarmando pesantemente il proprio esercito. No, si parla molto del riarmo tedesco, ma il riarmo polacco è qualcosa di eh, in assoluto meno importante, il PIL della Germania è ovviamente inarrivabile per i polacchi, però i polacchi sono primi nella Nato per spesa militare. E hanno detto che addirittura vogliono arrivare al 5% del, del PIL dedicato alla spesa bellica. La Nato chiederebbe il 2%, quindi questi non solo raddoppiano ma rilanciano. Poi vogliono un, un esercito con 300.000 soldati, stanno comprando armamenti di primissima qualità qualità nettamente superiore a quella che possiamo mettere in campo noi ben foraggiati dagli americani che hanno tutto l'interesse di avere una potenza emergente che presidi la frontiera NATO-Russia e li, mh, li distolga parte del fardello militare e che soprattutto faccia da contraltare la Germania il riarmo polacco è anche alimentato dalla paura della Germania Germania che sta entrando in crisi economica in parte lo è già, ma soprattutto che, per quanto in maniera eh, un po' raffazzonata, ma si sta riarmando. E questo spinge la Polonia a, eh, a riarmarsi di conseguenza. Okay? Noi non possiamo capire la, la geopolitica della Polonia senza capire che è letteralmente terrorizzata di essere spazzata via non solo da, dalla Russia ma anche dalla Germania. Ribbentrop-Molotov per la Germania è una, una paura costante, letteralmente costante. E In tutto questo c'è il Regno Unito che soffia sul fuoco. Il Regno Unito ha eh, bisogno assoluto di scaricare all'esterno le proprie incongruenze interne. Di dimostrare di essere un paese che mh, ha il proprio ruolo e anche in un certo senso determinante negli affari mondiali per non essere lasciato da solo in casa con i propri fantasmi, che sono soprattutto le nazioni celtiche che se ne vogliono andare. Dunque, sta recuperando tutta una serie di responsabilità militari nel, nel nord-est europeo, poco prima della guerra d'Ucraina ha lanciato una. Un asse Londra, Varsavia, Kiev, attorno al quale vuole strutturare un nucleo della NATO che assuma la responsabilità di quel quadrante, quel quadrante è quello fondamentale, perché la ragione sociale della NATO è il contenimento eh, della, della Russia. E osservando anche il, il riarmo tedesco, uno può dire: beh, la Germania spende per tutti ha finanziato e sta finanziando il, non, il nostro PNRR, beh, pagherà o comunque mh, ci darà anche degli asset militari per pensare al Mediterraneo. No, non è così, perché se si guardano i piani del riarmo si vede che tutti gli armamenti che sta comprando servono solo e soltanto nel mare del nord, nei mari, eh, nel, nei mari artici, eccetera, eccetera non serve nel Mediterraneo. E comunque Scholz ha detto che la Germania si riarma per se stessa, punto. Per un paese che è abituato a presentare no, tutto quello che fa disperatamente come europeo, guai mai parlare di interesse nazionale tedesco, beh, si tratta di un'affermazione molto forte che è stata letta in un certo modo dalle, dalle cancellerie europee. Uno poi però può dire, beh, ci sono gli americani a toglierci le castagne dal fuoco. Anche qui mi dispiace, ma non è così. Il Mediterraneo sicuramente è una rotta fondamentale eh, per gli Stati Uniti. Perché? La talassocrazia americana si basa sul controllo dei mari. Il controllo dei mari si fa controllando gli stretti, eh, controllando gli stretti dove passa il grosso dei flussi, eh, Militari, ma soprattutto economici e anche di dati, che è sempre di più le rotte dei dati ricalcano al centimetro le rotte navali e le rotte del, delle marine mercantili. Quindi il Mediterraneo è sicuramente sulla superstrada dei mari, quindi gli Stati Uniti avranno sempre un interesse a che sia libero, aperto, circolabile, navigabile. Se qualcuno, soprattutto i suoi avversari, costituisce una minaccia alla navigazione in questi mari, è interesse degli americani smorzarla. Però ci sono priorità confliggenti. Gli Stati Uniti sono sempre più concentrati sulla sfida per la, con, con la Cina, sfida che viene data, non dico imminente, ma estremamente probabile nei prossimi anni gli strateghi di Washington continuano a ripetere, non solo per farsi dare più fondi, che la macchina militare, specialmente navale americana, è impreparata a questa sfida, rischia di, prendere, rischia di non vincere nel modo decisivo a cui piace agli americani vincere, e dunque si concentra sull'Indo-Pacifico. Poi si, si dirà, beh, allora comunque è suo interesse mantenere l'Europa nella propria sfera di influenza, certo, se perde l'Europa, l'America è fritta. Ma il suo interesse più esclusivo non è quello di... il suo interesse più fondamentale, più esistenziale, senza il quale l'America salta, non è tanto l'apertura del Mediterraneo, è evitare che una minaccia si installi nel Nord Atlantico. Ed è per questo che il Nord Atlantico è più importante del Mediterraneo e sul Nord Atlantico si affacciano anche il Baltico e soprattutto l'Artico, nel quale la Russia, probabilmente lo sapete, sta conducendo una manovra da anni di militarizzazione per presidiare una costa che è assolutamente vuota, priva di infrastrutture, dunque potenzialmente anche... Eh, Penetrabile da influenze straniere un domani che l'Artico diventasse più libero di ghiaccio e più trafficato gli americani con la testa alla Cina esigono che gli europei soprattutto gli europei del nord si occupino, si tornino a occupare del mare ma dei mari che chiamavamo anti-italiani quindi Artico e Baltico tant'è vero che ehm, Persino il, il segretario generale della, della Nato, che non conta niente ma serve a illuminare le priorità dell'organizzazione guidata dagli americani, dice effettivamente sul Mediterraneo siamo un po' scoperti. Il Mediterraneo però resta centrale in termini geoeconomici, quindi inevitabilmente attirerà altre potenze che saranno ingolosite, dal proiettare la loro influenza su queste rotte così importanti. Sarà, oltre, tutto il, il gas con cui pensiamo di sostituire la, il gas russo proviene da paesi che si affacciano dai fondali del Mediterraneo. Sì, c'è anche il GNL nigeriano, catarino e eh, americano, però per arrivare in Europa deve passare dal Mediterraneo, o almeno sicuramente il gas catarino dovrà passare da Mar Rosso e, e Mediterraneo la Spagna ha ottimi, come dicevi eh, rigassificatori però queste infrastrutture tenderanno ad aumentare nel Mediterraneo è anche interesse nostro aumentarle per farci hub e perno degli approvvigionamenti verso nord della, eh, del, del, del resto dell'Europa per aumentare anche il nostro peso, quindi una centralità geoeconomica c'è però come abbiamo visto non è esistenziale per gli Stati Uniti, per la Cina nemmeno, tant'è vero che le nuove vie della seta nel Mediterraneo sono un binario morto, il mio collega Giorgio Cuscito a Trieste diceva molto argutamente che la Cina ha molto più interesse ad affacciarsi sull'Atlantico che non sul Mediterraneo, proprio per lo stesso motivo per cui l'Atlantico è fondamentale per gli Stati Uniti, cioè costituire potenzialmente una minaccia per il New England o per la Florida e in tutto questo l'Italia proprio perché il Mediterraneo resta problematico e centrale e quindi sarà trafficato dalle altre potenze è chiamata in ogni modo a, ad assumersi certe responsabilità è meglio ovviamente anzi non può farlo eh, se non all'interno della Nato ma dovrebbe anche diversificare, infatti in chiusura del mio intervento a Trieste, sono felice di condividerlo anche con voi, ho proposto che l'Italia lanci un'iniziativa per la sicurezza del Mediterraneo, comprendendo anche e offrendo anche un ruolo anche a paesi che NATO e UE non sono, la stessa Algeria, l'Egitto, ma pure la Turchia, Israele perché tutti questi paesi si stanno armando pesantemente. Il rischio è che se non siamo noi, assieme agli altri, a garantire l'apertura delle rotte navali, l'apertura delle rotte navali eh, verrà usata come arma di ricatto per imporre la volontà di altri al nostro paese. Grazie, grazie Federico. Uh, questi ultimi dieci minuti, se ci sono domande da, insomma, tra di voi... Uh, alzate pure la mano, credo ci sia, con il microfono, forse grazie dalla regia, se una domanda qua davanti vedo, per esempio. Posso fare una domanda per uno? Sì, cioè, mancano dieci minuti, quindi magari sì, <ride> speriamo. Posso fare una domanda sul Davini. Eh, se per assurdo lei venisse chiamato come consulente capo del, dell'energia in uno Stato europeo eh, che ha l'eccellenza dell'autonomia o comunque dell'energia, quale sarebbe? E quindi che cosa ci sarebbe da fare? Mi è arrivato sul telefonino, tra le tante cose, un filmato che sull'Adriatico è pieno di pozzi di, di estrazione chiusi per motivi politici, e questo mi ha un po' turbato, se è vero. A Petroni invece volevo chiedere, allora la Russia ha paura di essere invasa, da sempre, archetipicamente, e allora la sua politica è di conquistare però dei cuscinetti per evitare, cioè per mettere, diciamo, del territorio tra un potenziale invasore, la Polonia, e i Baltici, eccetera. È questo che ha detto, no? E con questo significhi giustificare la strategia della Russia. Ecco, Michele. Grazie domande, delle domande. Dunque, se ho capito bene, la prima domanda ehm, si può riassumere nel chi è messo meglio o meno peggio e ehm, la seconda invece riguarda il gas nazionale. Proviamo a eh, liquidare la seconda per poi concentrarci sulla prima. È vero che l'estrazione di gas naturale in Italia è molto rallentata, diciamo pure per motivi normativi, perché eh, l'indizione di referendum e in generale un ambiente normativo, che scoraggia l'investimento, è andato nella direzione di una senescenza già presente nei giacimenti in estrazione. Quindi vediamo negli anni, anche solo andando indietro solo fino al 2017, la produzione domestica di gas in Italia dimezzarsi da livelli pari circa all'8% del fabbisogno nazionale, quindi comunque. Non, eh, non esagerati, però ormai siamo a livelli al 3-4%. Ci sono vari slogan, più che piani, per la ripresa di questa, di questa, di questa produzione, ma ehm, diciamo, allo stato attuale ehm, c'è un problema di investimento, ripeto, eh, che si sostanzia sia nel paletto normativo sia nel tempo che è richiesto per riportare questa produzione ai fasti di un tempo, fasti che però da un punto di vista tecnico sarebbero quasi eh, difficilmente raggiungibili di nuovo. Si parla di un totale di 45 miliardi di sterna metri cubi di gas estraibili dalle, eh, dai giacimenti. Eh, conosciuti e eh, operativi o già operativi in passato. Um, L'Algeria la, e la Russia ne importano, ne hanno importati all'anno circa 27, 28, 21, 23, quindi comunque la, um, diciamo la quantità è sostanziosa ma ripeto tangibile in diversi anni e a costi elevati, quindi io non vedo una grossa un grosso ruolo di questa, di questa produzione domestica nel salvataggio, diciamo, nella nell eh, sicure sicurezza energetica, energetica italiana. Cioè da dire che ogni tassello, ogni aiuto, anche secondario, fa diciamo, buon brodo, quindi non, non scarterei nemmeno l'opzione lo, diciamo, del tutto. Torniamo invece sulla prima domanda che è sicuramente più, più interessante, diciamo quale paese è messo meglio in Europa? Tolto che capo consulente energetico a livello mio di salute mentale e personale non lo farei, declinerei, però ehm, dal punto di vista comparato il problema è che eh, il grosso, il uh, nucleo, il, uh, il bulk, diremmo in inglese, del, um, della produzione industriale e del consumo di energia e gas europeo, cioè tutta l'area che va praticamente da Berlino a Parigi, Benelux, Nord Italia, è fondamentalmente con alcuni peggioramenti, alcune eh, sfumature di, di maggiore vulnerabilità, ehm, però fondamentalmente fraterno e solidale in una situazione di estrema emergenza, se posso usare le parole eh, non confortanti ma che rispecchiano la situazione di fatto. Perché... Non solo, il gas alla Germania è stato tagliato fino all'ultima molecola. Eh, tra giugno e settembre 2022 si è verificata l'opzione zero, l'opzione zero che non era nemmeno ritenuta probabile, già a guerra iniziata, cioè la volontà di Putin di ehm, interrompere il, il flusso attraverso Nord Stream, eh, direttamente alla Germania. La Germania che, con una strategia ventennale iniziata da Schröder, non ha mai eh, privilegiato le fonti alternative eh, di gas, ehm, non ha mai costruito terminal di rigassificazione GNL, anzi voleva ampliare questa dipendenza dalla Russia con delle ragioni che all'epoca non solo politicamente ma anche commercialmente non erano del tutto da scartare. Anche io ne ho ragionato e quindi eh, posso dire senza diciamo, eh, tema di essere fischiato che all'epoca ero... Eh, moderatamente favorevole al progetto Nord Stream 2, perché c'erano diverse ragioni tecnico-commerciali che facevano propendere verso questa, questa opzione. Questo anche per far dire come si è rovesciato il tavolo in pochi mesi, come una rivoluzione copernicana che va a tutto nostro svantaggio. La Francia, altro perno del sistema che vi ho descritto, pur essendo molto meno esposta al lato gas, perché Uh, ha bisogno di poco gas per il suo sistema industriale e per le sue esigenze di, di riscaldamento degli edifici che sono per lo più elettrificati e um, ha invece disponibilità d'offerta perché ha diversi terminal di uh, rigassificazione del GNL uh, a differenza della Germania appunto, che non ne ha nessuno e sta facendo affidamento su quelli olandesi um, però la Francia ha un grosso problema in questo momento si chiama energia nucleare perché ehm, al di là della vulgata complicata, complessa, ideologizzata molte volte sul nucleare è un fatto che quest'anno tra l'anno scorso e quest'anno la metà esatta dei reattori nucleari sono entrati virgolette, in panne sono andati in panne ehm, manutenzioni eh, ordinarie e straordinarie ritardate per covid e poi riprese casi di corrosione per eh, ancora senescenza dei reattori che non erano stati preventivati eh, fino ad oggi, oggi stesso quando parliamo, la Francia potrebbe avere online, tra in linea, in funzionanti, 50 gigawatt di reattori nucleari, ne ha 28,5, che è un dato clamoroso, perché noi italiani importiamo circa il 13% del nostro fabbisogno elettrico annuo da Parigi o anche dalla Svizzera, però comunque per, i, per, i più, per lo più dalla Francia. E la Francia sta diventando da esportatrice netta di energia che va a sopperire a quei gap che hanno l'Italia o la Svizzera o il Benelux o la Germania, a importatrice netta di energia, in un momento in cui il gas in Germania manca, in cui in Germania devono fare sommessamente eh, eh, retrofront sulla chiusura eh, delle centrali a carbone e sulla chiusura dei reattori nucleari. Quindi questo cuore da cui siamo tutti legati purtroppo è messo male. Se devo individuare chi è messo bene, le aree esterne. Penisola Iberica, Regno Unito in parte, area scandinava. Um, Penisola Iberica e area scandinava hanno uh, rispettivamente Penisola Iberica disponibilità di importazione di gas tramite GNL, uh, peso un po' ridotto del gas sul sistema uh, industriale ed elettrico grazie all'ampio contributo rinnovabile. Um, la Scandinavia diciamo, consumi più ridotti e un'amplissima capacità eh, idroelettrica di generazione idroelettrica che la rendono eh, esente quasi dal, dal consumo stesso di gas naturale veramente marginale e per di più la Norvegia è un gigantesco esportatore di gas naturale ovviamente che ci sta dando pur senza sconti magari che, eh, su cui si potrebbe lavorare un po' di più ehm, per abbassare i prezzi. E quindi sicuramente loro stanno meglio. Il Regno Unito, l'ho citato anche il Regno Unito, perché importa come la Spagna ehm, eh, tanto GNL e ehm, sostanzialmente, peraltro, anche con una mossa eh, discutibile dal punto di vista ambientale, sta anche progettando di, rimettere in funzione, cioè di riprendere dalle prospezioni per il gas naturale da fracking, che è ehm, un tipo di estrazione molto nocivo dal punto di vista ambientale. Al di là di questo, però, la sua sicurezza al momento e i prezzi relativamente più contenuti derivano proprio dall'ampia eh, capacità di, di, di rigassificazione di questo GNL che arriva eh, dagli Stati Uniti, dalla Nigeria, dal Qatar, dall'Algeria, eccetera. Quindi, quei paesi che, al contrario di Berlino, hanno investito in questa infrastruttura, ex post, ovviamente, hanno fatto la scelta vincente. Detto questo, in un contesto di grossa crisi invernale in cui dovessero essere messi eh, repentaglio i consumi dei cittadini, anche nelle loro necessità più basilari, domestiche, oltre che dell'industria, la solidarietà forzata anche di iberici, scandinavi e britannici, porrebbe anche loro eh, in relativi guai ovviamente. Spero di aver risposto. Grazie Michele. Eh, il tempo a nostra disposizione è finito, eh, comunque nel caso qualcuno avesse ancora delle domande per qualche minuto... solo eh, se riuscite a essere magari un po' In stringenti. Secondi, no, no, figurati, figurati. Sì. Eh, non sono un ingegnere di formazione, quindi non mi prendo responsabilità eccessivamente tecniche. Il rigassificatore può essere di due tipi. Galleggiante, una nave diciamo, che è, è, è capace di portare il gas naturale di cui fatto, viene... Ancorata più o meno a largo, connessa alla rete di trasporto, entra in funzione. Può anche essere smobilitata dopo qualche anno, è il caso no, delle proposte di Piombino. Può invece essere installato anche nei porti eh, permanentemente. Ehm, ripeto, posso citarvi dei rigassificatori che esistono in Europa e sono pienamente funzionanti. Ce n'è uno nel porto di Barcellona, una città eh, di grandi dimensioni. Eh, Bilbao, per esempio, ancora in Spagna. Abbiamo Dunkerque in Francia, eh, ce n'è uno a breve distanza di Londra, tra i maggiori eh, all'estuario d'Altamigi, eh, in Olanda è a Rotterdam, Rotterdam è, un porto estremamente, è il primo porto in Europa, quindi eh, grandi traffici, spostamenti di ogni tipo, carbone, ferro, alluminio, materie prime, eh, narcotraffico. Vabbè. E, quindi, e lì c'è anche questo gigantesco riglassificatore eh, permanente. Quindi... Eh, in tanti altri paesi non si sono fatti i problemi che, per carità, anche legittimamente gli abitanti di Piombino si stanno facendo. Sull'Europa come coccio in mezzo ai vasi di ferro, più che ventre molle, perché il ventre molle dell'Europa siamo noi. Mi sembra piuttosto chiaro che i russi ci vedano eh, e noi facciamo di tutto per essere visti come penetrabili, manipolabili, eccetera in maniera molto irresponsabile. L'Europa è la posta in gioco della guerra d'Ucraina. Eh, Putin non ha fatto la guerra soltanto per sottomettere Kiev, ma anche per spaccare la Nato, ossia per farsi riconoscere quel ruolo decisivo nel, eh, nello scrivere i rapporti di forza in, in Europa che percepisce nettamente a proprio svantaggio. Sulla Cina la partita è leggermente più sfumata, perché se fino a tre anni fa la penetrazione cinese era qualcosa di dibattuto, era parte della competizione, adesso lo è molto meno. Non che la Cina abbia chiuso le, le vie verso l'Europa, ci mancherebbe, anzi. Eh, probabilmente uno dei motivi per cui gli americani lasceranno la Russia lì dov'è è che senza la Russia la, la Germania è lasciata libera di allearsi con la Cina, allearsi economicamente, tecnologicamente, ma la tecnologia e l'economia sono una parte fondamentale della competizione per arrivare al numero uno. Eh, però la Cina è stata costretta a concentrarsi sul proprio, eh, sui propri mari di casa. Cioè rispetto a tre anni fa, quando appunto... Parte della strategia cinese c'era quello di creare eh, distrazioni e di impegnare gli americani in eh, contromosse in tutto il mondo per distrarli dai mari di casa. Oggi il focus è molto concentrato su Taiwan. Eh, quindi l'Europa in questo è meno centrale, ma ripeto quello che ho detto all'inizio, gli Stati Uniti smetteranno di essere la prima potenza mondiale quando perderanno l'Europa. Eh, che comunque ad oggi è, si conferma un, un insieme di nazioni troppo debole per costituire una soggettività eh, geopolitica e per avere un ruolo attivo in tutto questo. Anzi parte proprio della, eh, della, del, della posta in gioco è slacciare l'Europa, in particolare franco tedesca e italiana, eh, dalle influenze anche economiche della, della Russia. Il, la battaglia contro il gas russo non è solo per impoverire Putin, ma anche per smettere di, di, che siamo manipolabili da, da Mosca, piuttosto evidente tutto questo. Grazie, grazie ancora Michele Soldavini, Federico Petroni, eh, il circolo dei lettori. Eh, Federico, il prossimo mese ci anticipi di cosa sarà il numero? Doveva essere l'Africa, ci sarà un dossier africano, ma ci occuperemo di una tempesta all'orizzonte di Russia e Cina. Putin mm. ha preso lo schiaffo di Samarkand, lo abbiamo chiamato così, e allora ci dobbiamo occupare di questo tema assolutamente centrale per capire quanto è forte la, insomma, la frattura russo-cinese. Certo. Allora, appuntamento al prossimo mese. Buona serata a tutti.